Vi lascio alla seconda parte del filmato e vi invito a scoprire cosa sto per realizzare su questo supporto. Ci sentiamo alla fine del video. Buona visione. Però ho appena ottimato questo progetto e penso che non avrei potuto scegliere il meglio di Freddie Mercury per fare rivivere su una tavola che doveva essere eliminata tra i rifiuti un personaggio che purtroppo non è più tra noi. Ho preferito un progetto pop art perché la violenza dei colori, l'accostamento netto e tra una colorazione e l'altra si adatta perfettamente al personaggio molto trasgressivo di Freddie Mercury. Ho trovato particolare difficoltà nel trovare l'immagine giusta soprattutto ehm, far dare l'impressione della torsione del bacino ehm, e tirarla fuori con pochissimi tratti con pochissime linee non riuscivo a trovare l'immagine giusta che rendesse questo movimento di torsione verso l'esterno in modo abbastanza efficace con pochissime linee ho dovuto fare una decina di bozzetti poi ho scelto questo e penso che sia abbastanza realistico anche se dovrebbe essere visto dal vivo le altre tre sono delle immagini che ritraggono questo personaggio in atteggiamenti tipici questa in modo particolare è quando ha cantato eh, Bohemian rhapsody eh, a Wembley, eh, nello stadio eh, questa è una tipica foto quando si mostrò con la corona della regina e questa è inutile dire è un suo atteggiamento tipico con il braccio verso l'alto il microfono che riequilibra questa diciamo posizione plastica vi saluto e vi ricordo che se volete potete registrarvi al mio canale youtube se vi piace il video potete lasciare un like oppure registrarvi alla mia pagina facebook instagram e tutta ciao e alla prossima